Bentornati sul canale YouTube di Mr. Gadget, oggi per guardare un po' più da vicino, a distanza di più di un mese dall'inizio del suo utilizzo, iPhone 14 Pro Max. Prima di cominciare una cosa importante, iscrivetevi al canale di Mr. Gadget.tech, attivate la campanella e mi raccomando seguiteci anche sul nostro sito internet. Perché non ho iPhone in mano per eh, fare la sua recensione? Perché in questo momento sto girando proprio con la nuova fotocamera frontale di iPhone 14 Pro Max, quella che rimane da 12 megapixel ma aggiunge l'autofocus e questa è una eh, delle novità importanti. Perché se è vero che iPhone 14 in realtà insomma, diciamo, non cambia molto rispetto a... Al modello precedente invece iPhone 14 Pro Max introduce molteplici novità e probabilmente una di quelle che userete di più sarà proprio quella dell'autofocus sulla fotocamera frontale. E poi c'è la novità invece sulla parte eh, posteriore, il nuovo sensore da 48 megapixel. Facciamo scorrere un po' di immagini che sono state catturate con iPhone 14 Pro Max e in particolare con il suo sensore principale da 48 megapixel. Qui diciamo che bisognerebbe, prima di cominciare a valutare queste immagini, eh, discutere su quale tipo di immagine si vuole catturare attraverso lo smartphone, perché questo è un dibattito che è stato aperto per un lunghissimo periodo. Siete tra quelli che vogliono delle foto super sature come quelle che eh, spesso fanno gli smartphone di origine asiatica? Oppure volete qualcosa che magari non è così eclatante ma che rispecchia eh, la realtà dei fatti, quello che guarda anche il vostro occhio? Ecco, se la risposta è la seconda, allora mh, queste foto vi appagheranno sicuramente perché sono onestamente molto molto belle sono delle immagini con una maggiore fedeltà con anche un senso di profondità più eh, spiccato che a me piace molto sempre però mantenendo la eh, fedeltà eh, del colore che è uno degli aspetti ad esempio che io cerco in assoluto eh, di più. L'altra novità sulla fotocamera riguarda invece i video perché è stata introdotta la cosiddetta action mode Qui si apre un altro dibattito, ha ancora senso comprare uno stabilizzatore, un gimbal? Ha ancora senso comprare una action cam se non ci sono specifici bisogni di isolamento dal freddo, dall'acqua? Ve lo chiedo perché con effettivamente questa action mode, che in questo momento state vedendo in azione eh, la stabilizzazione viene veramente migliorata in eh, modo eh, significativo e quindi insomma il comparto fotocamera di eh, iPhone 14 Pro Max fa un salto in avanti notevole vi ricordo che queste immagini che state eh, vedendo sono girate proprio con iPhone 14 Pro Max con la eh, fotocamera eh, frontale Dynamic Island... Vabbè, dillo con parole tue, no? Allora, Dynamic Island è un tema eh, che è difficile da affrontare, perché secondo me la Dynamic Island ha da un certo punto di vista una forza di rompente perché eh, rende un problema un'opportunità con qualche cosa di divertente, con qualche cosa che insomma rende un po' animato quel buco lì al centro del display però in tutta onestà non è che cambi l'esperienza d'uso, non è che cambia il telefono, non è che vi eh, porta a comprare uno smartphone che altrimenti non avreste comprato diciamo che è un game molto interessante è un modo carino di Apple di implementare una funzione che tutto sommato rende anche dinamica appunto una parte del telefono che prima era morta diciamo che non è la ragione per cui eh, comprerete se lo farete il nuovo iPhone 14 Pro Max. Però l'idea è simpatica, sicuramente vedremo un'implementazione dell'utilizzo eh, sempre eh, più intenso con il passare delle settimane. Beh, devo dire che questo ovviamente eh, non può che essere cosa positiva. Mi preme però sottolineare anche un altro dettaglio, ovvero quello dell'always on display. Quando hanno cominciato a trapelare queste notizie sull'arrivo di questa modalità sui display di iPhone 14 Pro abbiamo sentito un sacco no? di considerazioni del tipo sì ma Android lo fa già da anni. Però la verità è che iPhone 14 Pro lo fa in un modo diverso, perché lo schermo rimane praticamente sempre acceso, rimane quindi sempre visibile una parte delle informazioni, mantenendo addirittura anche i colori. Questo dipende dalla magia di ridurre addirittura ad un Hz, cosa che fanno anche altri produttori, eh, il display quindi con un consumo praticamente quasi a zero, eh, però bisogna dire che l'implementazione dell'always on display è diversa e migliore rispetto a quella di tutti gli altri. Avrei voluto provare il servizio satellitare, mi sarebbe piaciuto tantissimo, sappiamo che è disponibile solo per il Canada e per gli Stati Uniti, chissà che prima o poi non arrivi anche da noi. L'altro aspetto eh, invece è quello che noi eh, insomma, sappiamo non ci riguarda, è quello dell'eliminazione del cassetto della SIM, però probabilmente è solo una questione di tempo, no? cioè arriverà anche da noi in Europa. Quello che non proverò, ma perché amo troppo la mia automobile, perché questo succeda, eh, o meno spero di non doverlo mai provare, è il servizio di cross detection. Avete visto che qualcuno l'ha fatto prendendo un'automobile e andandosi a schiantare contro un muro usando un telecomando senza nessuno all'interno dell'automobile e il sistema ha funzionato correttamente, no? Quando eh, c'è un impatto viene diramata un'allerta, viene chiesto di rispondere a delle domande, se questo non succede eh, viene chiamato immediatamente il servizio di emergenza comunicando anche qual è la posizione in cui ci si trova. Insomma, l'augurio è di non usarlo mai, bello però eh, l'idea di beh, averlo. Allora, potremmo stare qui 49 minuti e mezzo, forse anche un'ora a disquisire mh, delle eh, novità di iPhone 14 Pro Max, ma in realtà queste sono quelle eh, veramente significative. Lo smartphone, lo abbiamo già detto, non è rivoluzionario rispetto al passato, il nuovo processore fa un salto in avanti del 10%, ma non è eh, tantissimo rispetto a assalti che invece erano stati fatti da una generazione all'altra di processori in passato. C'è sicuramente il tema della fotocamera e poi quello della Dynamic Island. Dal primo utilizzo mi pare che la batteria sia tutto sommato simile alla durata dello scorso anno, anche se qualcuno ha trovato delle notevoli difficoltà con la batteria dopo l'aggiornamento da iOS 16. Questo può essere quando c'è un passaggio da una generazione all'altra eh, di sistema operativo, diciamo che qualche spuria può rimanere che genera poi dei consumi anomali. Io sono riuscito ad esempio a risolvere nel passaggio tra 14 e 15, iOS 14 e iOS US 15, uscendo dall'account. Eh, Apple ID e poi rientrando. La rottura di scattole è che bisogna reimpostare tutte le carte di credito dell'Apple Wallet, tra le altre cose. Però, insomma, in generale un iPhone che è veramente super quadrato, un iPhone che eh, prosegue in un percorso tracciato molto chiaro. Se non vi piaceva ieri, continuerà a non piacervi anche oggi, non c'è eh, discussione. Se vi piaceva ieri, vi piacerà eh, ancora di più. Eh, il tema è a chi si adatta questo eh, smartphone? E a chi vuole uno smartphone, un cellulare pratico, senza tanti gimmick? ma con soluzioni tecnologiche che poi si usano davvero eh, nella vita di tutti i giorni. E guardate, io insisto su un eh, dettaglio, se non avete ancora un iPhone e proverete eh, la migrazione tra un iPhone e l'altro, probabilmente non tornerete mai più ad Android, perché eh, questo tipo di funzionalità vi fa capire immediatamente che Apple non va tanto alla ricerca della tecnologia fine a se stessa, ma di una tecnologia che sia utile nella vita di tutti i giorni. Ci ho detto, io uso un po' uno, un po' l'altro e contenti tutti. Se avete qualche dubbio, qualche domanda, qualche curiosità che riguarda iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 eh, AirPods Pro 2, qualunque cosa, ovviamente siamo sempre a disposizione attraverso tutti i canali di contatto i cosiddetti touchpoint che avete con MrGadget.tech eh, Vi aspetto, grazie per avermi seguito, vi ricordo che se eh, seguite il canale trovate anche le prove di eh, Tecnolaura, in qualunque momento siamo pronti a rispondere ad ulteriori approfondimenti. Mi raccomando, mi raccomando, mi raccomando! Vabbè, ti stai raccomandando, dai, iscrivetevi!